Buonasera, buonasera a tutti. Intanto presento il professor Roberto Bernabei che è qui accanto a me, ordinario di Geratria dell'Università Cattolica di Roma e presidente dell'Associazione Italia Longeva che ci farà poi un focus sulle persone più adulte e la loro reazione al coronavirus. Diamo lettura del bollettino odierno. E partiamo, come al solito, dai guariti. Questa sera registriamo 689 persone guarite, che porta il numero del totale delle persone guarite a 5.129 unità e di 4.670 l'incremento delle persone attualmente positive. Il totale delle persone attualmente positive è di 37.860. Di queste 19.185 sono le persone in isolamento, senza sintomi o con sintomi lievi. E di 2.655 le persone che sono in terapia intensiva, pari al 7% del totale delle persone positive. Purtroppo oggi registriamo 627 nuovi deceduti. E voglio ricordare che questi sono deceduti con il coronavirus, non per il coronavirus perché, come sapete, l'Istituto Superiore della Sanità sta portando avanti un'indagine epidemiologica e quindi sarà l'Istituto Superiore della Sanità a comunicarci questi dati. Per quanto riguarda le forze in campo oggi registriamo un incremento di mille unità in più riferite ai nostri volontari e alle nostre volontarie impiegate nella lotta a questa epidemia. Voglio veramente ringraziare tutti i volontari e le volontarie. Siamo arrivati a 7.000 persone che sono dall'inizio dell'emergenza impiegate in questa battaglia. Accanto a, al personale sanitario che ringrazio insieme con il personale delle Forze dell'Ordine, le Forze di Polizia, delle Forze Armate e tutti quanti gli altri che sono impegnati a vario titolo nel fronteggiare l'emergenza. Il dato delle tende che sono messe a protezione, delle nostre strutture ospedaliere è incrementato di 14 rispetto a ieri, quindi abbiamo in totale 669 tende di pre-triage all'esterno delle nostre strutture e sempre 122 sono le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Il numero dei pazienti trasferiti rispetto a ieri con il sistema della CROSS è di un paziente. Siamo arrivati a 60 trasferiti, il totale dei trasferiti con coronavirus è di 23, il totale dei trasferiti senza coronavirus è di 37. Poi volevo dare alcune informazioni. La prima, ho firmato un'ordinanza di protezione civile che consente il pagamento anticipato delle pensioni nei nostri uffici postali e, e anche nelle banche. Il, il pagamento delle pensioni non avviene più in un unico giorno soltanto ma eh, saranno disposte dal 26 di marzo al 31 di marzo e così accadrà anche per aprile e per i mesi a venire. Volevo anche darvi informazione che stiamo lavorando con il Ministro Boccia, con i Presidenti di Regione, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiudere l'ordinanza per costituire la task force dei, medici, eh, dei 300 medici che metteremo a supporto delle realtà regionali, delle sanità regionali che ne hanno bisogno e credo che da qui a breve ci ripresenteremo qui con il Ministro Boccia per annunciare la firma di questo provvedimento, quindi credo che entro stasera e nel più breve tempo possibile daremo corso alla organizzazione di questa task force. Voglio anche ribadire quello che abbiamo detto già negli altri giorni il Dipartimento della Protezione Civile e il Commissario non requisiscono materiali che sono destinati alle regioni, alle strutture ospedaliere, sarebbe una lotta tra alleati e quindi questo non, non è assolutamente vero quindi non corrisponde al vero di quelle notizie che si sono diffuse anche a livello di informazione sul web. Come Voglio smentire seccamente questa notizia che gira che il Dipartimento si starebbe preparando, poi non so perché il Dipartimento, per dichiarare eh, condizioni di biocontenimento su tutto il Paese a partire da metà aprile. Sono delle fake news che vanno eh, devono essere punite devono, e io mi auguro che possano essere individuati coloro i quali mettono in rete queste eh, notizie che sono destituite di ogni fondamento e sono anche molto allarmistiche. Mi fermerei qui, darei la parola al professor Bernabei per il suo focus e poi diamo spazio alle domande. Ma io credo che posso solo rifarmi a quello che è l'indagine che ha citato il Dottor Borrelli dell'Istituto Superiore di Sanità. Credo che sia una cosa assolutamente decisiva perché sono state analizzate le cartelle dei primi 355 deceduti dove si mostrano delle cose che hanno un significato precisissimo. Tenete presente di questi 355, 3, cioè lo 0,8% avevano zero patologie concomitanti. Tutto il resto aveva una, due, tre patologie, 25, 25, 48% tre patologie, 25, 2, 25, 1. A dire come il dato, per certi versi, eh, importante per altri, che fotografa bene la realtà, è che il fattore di rischio vero è quello di averci non solo un'età, diciamo, geriatrica, ma anche averci delle patologie concomitanti. Questo è il, il fatto fondamentale e in particolare le patologie come l'ipertensione, la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale, il diabete sono quelle che portano ad una maggiore aggressività del virus semplicemente perché trova un terreno più fertile, un terreno più fragile, un terreno dove riesce a lavorare di più. E questo credo che sia la fotografia che spiega anche l'eccesso di mortalità perché è stato credo tante volte ricordato, ma noi siamo il paese più vecchio del mondo insieme al Giappone. L'età media degli infettati è di 63 anni contro i 46 dei cinesi. Capite bene che a 46 anni si reagisce molto meglio rispetto a 63. Quindi il dato generale che abbiamo eh, meno del 10% di mortalità sotto i 60, tutto il resto è dai 60 in su. Questo come cappello introduttivo. Grazie Professore. Adesso le domande. ho uh, fatto male i conti, in cinque regioni italiane, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche eh, risulta esserci il 77% dei malati, mentre invece la percentuale delle vittime in queste stesse regioni è del, circa del 90%. Volevo capire se si può dare una spiegazione scientifica, una correlazione a questa differenza che c'è. E l'altra cosa che volevo chiedere, il professor Lopalco dell'Università di Pisa stamattina parlava della possibilità di un'epidemia molto lunga e della possibilità di un fine delle misure restrittive addirittura verso l'estate. Volevo capire se è un'ipotesi plausibile. Grazie. Ah, questo della del, seconda parte è come dire eh, tutto possibile, non, non, ancora non lo sappiamo, fin quando non avremo Esattamente, credo, la valutazione del picco della uh, viralità e della pandemia, non possiamo, credo, fare questi calcoli ulteriori. Per il resto non lo so, perché questi calcoli che ha fatti lei io non li ho visti, non lo so quanto corrispondano al vero e, se vuole, li facciamo insieme poi dopo, privatamente, diciamo. E buonasera, Giorgia Sadola, DN Kronos. E oggi il Presidente de nazionale del SIS 118 ha lanciato un appello, una proposta eh, chiedendo di fornire di saturimetro tutte le persone in isolamento domiciliare obbligatorio per rilevare l'insufficienza respiratoria acuta in fase molto precoce e salvare tante vite. Volevo capire se questa è diciamo un'ipotesi valida, nel senso una proposta valida per eh, non intervenire troppo in ritardo quando ci sono già delle condizioni molto aggravate, soprattutto anche per le persone anziane. Uh, certamente sì. Tutto quello che eh, è quella che un tempo si chiamava telemedicina, oggi si preferisce chiamarla tecnoassistenza, tutto quello, e da questo punto di vista il saturimetro è uno dei device, uno degli strumenti di monitoraggio, funziona. C'ha delle tecnicalità non facili poi da esperire, nel senso che ci deve essere quello ma ci deve essere anche poi una centrale di ascolto H24 che è capace di monitorare e di intervenire. Quindi sono tutte cose molto belle, è difficile farle a livello di popolazione e in genere è più facile farle a livello di eh, situazioni singole. Però questa strada dello sviluppo tecnologico non c'è dubbio che deve essere intrapresa. Buonasera, Mirko Narducci, agenzia di stampa dire. Eh, io volevo chiedervi, negli ultimi giorni abbiamo visto che alcune eh, regioni anche in autonomia stanno prendendo delle ordinanze, stanno prendendo delle misure eh, indipendenti, anche più stringenti di quelle del governo, in particolare abbiamo visto negli ultimi giorni c'è stata una restrizione degli orari di apertura, in particolare dei supermercati, con l'orario limite nuovo fissato alle 19 e abbiamo, visto, abbiamo notato anche eh, nel Lazio un aumento delle, delle code, delle file fuori ai supermercati eh, dovute alla restrizione degli orari. Secondo voi anche dal punto di vista sanitario è una misura che vi sentite di mh, consigliare o di sconsigliare anche come applicazione a livello nazionale? Ma io credo che eh, le misure che sono state prese fino adesso su input del Comitato Tecnico Scientifico e eh, su input della della politica siano quelle che eh, dovevano essere prese. Poi se localmente ci sono degli sfori in, in, in più eh, credo che sia attinente alle capacità e alle decisioni locali, per cui niente da aggiungere. Allora, buonasera, sono Ilenia Petragallina della Vita in diretta. Volevo chiedere... Si sente pochissimo. Allora, alza la voce. Oggi gli attualmente positivi sono 4.670, però i ricoverati Stando facendo una differenza tra ieri e oggi, sono solo 263 persone. Mi chiedo, questo numero, considerando che sale invece il numero degli isolamenti domiciliari, le osservazioni domiciliari, sono, è causato dalla eh, scarsa disponibilità delle strutture sanitarie. Che dato è? Come lo possiamo commentare? Ma... Ci sono le cinque regioni dove pressa di più l'emergenza. Uh, non lo so, può essere un'idea. Questa io vedo però che ci sono solo 200 casi rispetto a ieri in più. Sì, se posso dire, noi che ci confrontiamo tutti i giorni con i numeri, non abbiamo avuto problemi di eh, ricoveri negli ospedali, nel senso che chi sta a casa e chi attualmente eh, ha o è asintomatico o ha dei sintomi lievi per cui non necessita di un ricovero ospedaliero. Questo lo voglio chiarire perché qualora necessitassero i ricoveri ospedalieri si trova la soluzione anche su altre regioni che sono meno, eh, meno affollate, meno eh, utilizzate. Credo che fino adesso anche a noi arriva, non arriva Uh, se non questo tipo di messaggio, che una soluzione si è sempre trovata fino ad oggi. Salve Gianluca De Rosa, Agenzia Nova. E come diceva il collega prima, le percentuali sia dei contagi sia delle morti, se si sommano Lombardia e Emilia Romagna, eh, praticamente si raggiunge fra il 60 e il 70%, sia confrontando i dati di ieri e quelli di oggi. E la domanda è questa, si è trovata una spiegazione, perché si è parlato molto di diverse cose si è parlato della possibilità di un uso eccessivo di antidolorifici, si è parlato di antinfiammatorio, di la possibilità che la partita dell'Atlanta abbia fatto da veicolo di contagio. Sono passati diversi giorni dalle, dai decreti del Governo, ci sono stati diversi rientri nelle regioni del sud ma comunque la maggior parte dei casi continuano a essere registrati in queste due regioni. Quale può essere una spiegazione? Quali sono le ipotesi? Okay. Qua ce ne sono una, nessuna e centomila, nel senso che non è che abbiamo la soluzione pronta e la palla, la palla di vetro che, che interpreta questo. Io credo che sia più interessante vedere come certamente c'è un livello nel centro-sud che ancora è un livello contenuto, quindi eh, il problema da una parte le misure di contenimento Cominciano, cominciano a lavorare perché non è successo nulla sotto una certa soglia. Dove c'era un mucchio di, come dire, di, di pazienti zero, le cose sono, hanno continuato ad esplodere. E però, ripeto, vedo un dato che vi sottopongo di solo 200 casi in più rispetto a ieri. Vuol dire qualche cosa? I prossimi giorni ce lo diranno. E lo stesso la risposta alle sue, alla sua domanda che per il momento <ride> non c'è. Buonasera, Benedetto Lattanzi di Asca News. E questa mattina il professor Galli, il primario del Sacco, um, in un'intervista ha detto che um, c'è tanta gente eh, asintomatica, asintomatica, in quarantena in casa e c'è il rischio che questi contagino i familiari e quindi l'epidemia eh, non diminuisca. Volevo sapere se stavate pensando ad una quarantena magari in alberghi o in caserme come magari avete fatto con gli italiani che sono tornati da One. Allora Su questo noi abbiamo dato indicazioni alle regioni e ai comuni perché c'è un tema come sapete dei senza fissa dimora o di chi vive in abitazioni nelle quali non è possibile garantire un adeguato isolamento sono le realtà locali che devono intervenire, possono intervenire, hanno le coperture necessarie quindi so che su Roma, il Comune di Roma insieme con la protezione civile di, della Regione Lazio stanno operando, hanno individuato delle strutture, dobbiamo fare sì che coloro i quali devono espletare un periodo di quarantena devono essere messi nella condizione di potersi isolare. Buonasera Cecconi del Tg3. Torno sul tema della letalità, perché vediamo che in altri paesi, per esempio in Germania, il numero dei morti rispetto al numero dei contagiati è molto inferiore che da noi. E mh, lo, lo raffronto anche con un dato che vedo oggi, per esempio, in Lombardia. Cioè ci sono stati eh, più 44 i ricoveri in terapia intensiva rispetto a ieri. E più 381 i morti. Non è che moriamo di più perché non troviamo posto in terapia intensiva, anche adesso in Lombardia. Vi risulta che... No, intanto non, non, intanto non in risulta. E poi, senta, io, io non lo so, però bisogna vedere come vengono calcolati questi... Come, chi, chi è che viene definito morto? Per che cosa? Allora, se, cioè in, Germania, se in Germania mi dicono morto solo il 28enne morto per polmonite interstiziale da coronavirus, è certo che alla fine dei giochi c'ha cinque casi. Perché dicono che invece quel 90enne che è morto con il coronavirus, ma la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale e l'ipertensione è morto per quei motivi lì. Poi c'aveva anche il tampone positivo e c'aveva anche la polmonite interstiziale, ma probabilmente quando finirà questa storia e potremo fare una vera analisi ex post, capiremo anche queste cose. Ad oggi credo che è buttare sassi nello stagno ma poco di più. Dico su, su, sull'aspetto dei posti in terapia intensiva, molti medici, molti medici sentiamo continuamente interviste che dicono dobbiamo scegliere, a voi non risulta, cioè non fanno ricorso alla CROSS per esempio per andare in altre regioni? A noi risulta che quando gli ospedali devono alleggerirsi fanno ricorso alla CROSS quindi la CROSS ha sempre funzionato, questo ce lo dice anche il responsabile sanitario regionale della Regione Lombardia, il eh, dottor Zoli, quindi per noi non ci sono difficoltà. È evidente che i posti di terapia intensiva, intensiva siano tutti quanti occupati e si lavori in modo sostenuto e impegnativo però non ci sono problemi di questo tipo almeno a noi non sono arrivati e credo che neanche all'opinione pubblica come sapete sono arrivate notizie di questo tipo che ci siano invece eh, attività impegnative sostenute questo sì. Buonasera, sono Sabena del TG2, commissario, una domanda per lei. Non sono allora aspetti, così colgo l'occasione per chiarire. Allora, noi abbiamo un commissario che è il commissario Arcuri, quindi lui è commissario, è il capo, commissario. Dipartimento, è il capo, di capo dipartimento. Capo dipartimento. Capo dipartimento commissario per noi. Ah, diciamo sì, esatto. all'emergenza. All all'emergenza. All allora, commissario eh, capo dipartimento, capo dipartimento eh, lei stamattina di fatto ha spostato il picco a, eh, fra due settimane. Cioè, come dire, la sensazione Io... è quella, lei eh... lo ha detto anche se non, non ho ascoltato male sul Radio. Allora... Eh, aspetti, aspetti, arrivo. Sì. se fosse confermato questo spostamento, se lei lo conferma, eh, di fatto le previsioni che erano state fatte. Eh, come dire, in qualche modo sono state eh, abbastanza disilluse, se vogliamo dirla così. E in qualche modo le misure adottate fino ad oggi eh, possiamo già tirare delle somme che forse non sono così positive? No, io mi sono permesso di eh, evidenziare una cosa che a me è stata detta e che è stata in qualche modo valutata dagli esperti. Non sapremo mai quando sarà il picco, si parla ragionevolmente sulla base delle misure che sono state prese fino ad ora, si parlava della settimana prossima o della settimana successiva, ma su questo non c'è un dato scientifico, ci sono delle tendenze, ci sono delle valutazioni che poi devono trovare dei riscontri oggettivi. Secondo me le misure che sono state messe in campo fino ad oggi hanno dato dei risultati. Credo che il numero dei, delle persone positive sia il frutto di una circolazione del virus che è precedente a quella stretta che è stata data e che ci auguriamo tutti con queste misure molto stringenti prese da prendere che saranno prese ci permetterà ancora di più di fermare la diffusione del virus. Tenga presente poi che sono dieci giorni, perché il DPCM è di mercoledì, se non ben mi ricordo. Quindi diciamo che dobbiamo aspettare perlomeno due settimane per fare un minimo di conti. L'Istituto Superiore di Sanità sta cercando di vedere attraverso modelli matematici se si riesce a anticipare qualche dato, ma comunque... Due settimane sono il minimo indispensabile. Buonasera, dottor Borrelli. Marco Maceroni, agenzia stampa Italpress. Visto che parlava appunto del discorso del Presidente Conte che vorrebbe fare ulteriori restrizioni, voi come protezione civile avete magari anche suggerito delle sanzioni specifiche per chi viola eh, le restrizioni, perché insomma, sembra che quello che, eh, che manchino siano le, le sanzioni reali. Eh, Dall'altra parte le volevo chiedere, avete dei numeri sull'incremento delle terapie intensive eh, in quelle regioni che ancora, diciamo, non sono state così colpite? Ad esempio nel, nel sud avete un numero complessivo, insomma, di posti letto, covid e di terapie intensive in più? Sì, allora eh, vado, intanto parto da questo, siamo partiti all'inizio emergenza da 5.400 posti di terapia intensiva in tutta Italia, siamo arrivati intorno agli 8.000, adesso non ho con me la tabella e quindi non vi riesco a dare il dato preciso e stanno ancora crescendo questi posti, sono anche cresciuti notevolmente i posti in pneumatologia nei reparti specializzati quindi c'è tutta quell'attività di potenziamento che è stata richiesta dal Ministero della Salute e messa in atto da parte delle Regioni. Per quanto riguarda le misure e le sanzioni eh, noi come Dipartimento della Protezione Civile ci limitiamo alle nostre attività, queste sono valutazioni anche di ordine politico che lasciamo ovviamente al Presidente e al Governo nella sua collegialità. Renews24. Una domanda che in realtà poi sono due collegate Zaia, il Presidente del Governatore del Veneto, si dice molto preoccupato per un nuovo cluster che potrebbe essere quello di Verona, e non ho un nuovo me... focolaio che potrebbe ah. essere quello di Verona e quindi nonostante le misure di contenimento, certo, lì abbiamo una zona molto calda per cui difficile contenere adesso. E si va avanti, si prosegue quindi con l'espansione del virus. Qui nel Lazio è stato trovato il focolaio di Fondi. Ci sono delle suore che sono rimaste contagiate all'interno di due conventi ma avrebbero preso, avrebbero contratto il virus in ospedale perché frequentavano ospedali. Cosa ci possiamo aspettare? È vero che non siamo arrivati al picco, è vero che adesso qui nel centro-sud è contenuto, ma... Ma, Santa, l'idea che ci possano essere degli spot nei prossimi giorni non mi sconvolge, è possibile nell'ambito di, di questa vicenda. La cosa fondamentale è che siano appunto degli spot, dei focolai isolati e che poi vengano prese, come avete visto, dei provvedimenti immediati per cercare di restringerli. La cosa fondamentale è l'enorme eh, contenimento ipotizzato e vedere quello che succede appunto tra, dopo due settimane. Quello è. Che poi ci saranno degli altri... è possibile. Luca Pellegrino, agenzia Colonne. Ehm, martedì è arrivato negli Stati Uniti da Aviano un, un cargo che ha puntato 500 tamponi dall'Italia, senza fare domande politiche insomma. Ma possiamo esportare tamponi negli Stati Uniti? Ne abbiamo a sufficienza? Allora per quello che ne so io noi abbiamo acquistato 390.000 tamponi, li stiamo distribuendo ai nostri, alle nostre regioni non ci sono particolari criticità se non momenti contingenti eh, nei giorni scorsi di qualche regione che aveva esaurito i tamponi quindi se noi riusciamo a produrre tamponi e si riescono anche ad esportare non vedo particolari criticità. Salve Cardinaletti Tg1, una domanda sul caso di Voeoganeo oggi, di nuovo un caso positivo dopo una settimana o qualche giorno insomma, in cui non si erano registrati nuovi contagi. Lo ricordiamo Voeganeo eh, è stato il primo focolaio del Veneto. Come leggere questo dato? Cioè si è sbagliato a pensare che fosse un focolaio spento se così è stato detto? Prego, grazie. Non è che si è sbagliato, è come quello che diceva la sua collega prima, che ci, possiamo averci degli sforamenti indesiderati, imprevisti e possibili. Comunque, uno, beh, insomma, meglio di cento. Bene, grazie e buonasera a tutti.